se i miliardari smettessero di regalare queste macchine alle figlie dei 18 anni magari le farebbero pure un po' meno gestite dal computer Benvenuti sul mio canale, benvenuti a The Grand Lap, questa serie dove andiamo a portare macchine un po' di tutti i tipi sulla nostra pista per confrontarle tra di loro. Oggi andiamo a fare un confronto che vede le auto in combattimento, diciamo, che non hanno praticamente niente in comune, perché non hanno né stesso tipo di motore, ne stessa cilindrata, tipo di aspirazione, tipo di trazione, tipo di carrozzeria, sono completamente diverse. Di Difatti andiamo a portare... In pista la BMW Z4, la eh, Peugeot RCZ e la Opel Speedster che hanno in comune queste tre macchine che se volete comprarvi una sportivetta eh, di quelle interessanti Di quelle che comunque ci hanno avuto un perché nella loro produzione Queste sono quelle diciamo tra virgolette abbordabili Comunque dovete spendere un po' di soldi, Però si possono portare a casa Partiamo proprio da questa BMW Z4 ah, Altra cosa ci hanno in comune che mi piacciono tutte e tre E forse me me le comprerei Io perlomeno ho pensato di comprarmele nella vita Poi per eh, svariati motivi non me le so comprate Partiamo dalla Peugeot sì ciao Dicevo Partiamo dalla BMW Z4 Comunque questa qui, se non mi ricordo male, è una aspirata, non è turbo. Al contrario dell'altra due. Uh, mamma mia, mamma mia. Qui provo a farla in piena. Bene così, adesso dobbiamo cercare di anticipare molto sta curva perché ci porta fuori. Uh, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Mamma mia. Il cerbiato visto che ha sgranato occhi, pure io devo già gli animalisti infervorati ma veramente scivola tantissimo l'anteriore se i miliardari smettessero di regalare queste macchine alle figlie dei 18 anni magari le farebbero pure un po' meno gestite dal computer comunque dopo questa pausa con i micuccia ci riproviamo arriviamo qui al cartello dei 30 che sarà sicuramente il numero di cerbiatti che abbiamo ammazzato in quella curva qui andiamo un po' a larghetti adesso qua c'è il dosso oh, si scompone tutta ah, buttamola prima cerchiamo di farla girare qui alla curva metti il tuo nome traction control gestisce tutto sta alla tavoletta raga ma questa non sente proprio nulla non gli fa proprio niente largassa troppo presto allarga subito il muso non è malvagia da guidare, eh, però è molto safe. Cerchiamo di fare la pattina ma non pattina, niente. Bomba in esplosa, non metti se carica i brilli. Eh, rischiamo di farla scoppiare noi a bomba. Casa da vecchia signora, andiamo giù verso la. La. come si chiama qui? Stazione elettrica. Eh, non vengono manchi i nomi, raga, che sto cercando di tenere in strada che sullo sterzo da certe pezze clamorose e andiamo a chiudere il nostro giro. Altro giro, altra corsa, Peugeot RCZ, andiamocene in pista. Ok, qui tutta altra storia rispetto al BMW di prima che era un 3500 aspirato, questo qui è un 2000 turbo, anzi no, 1600 turbo, scusate, da 200 cavalli, pari pari. Tra le tre è quella più economica, diciamo, se vogliamo dire, più abbordabile. È una macchina che a me mi ha sempre incuriosito, perché in foto non rende. Mentre dal vivo, secondo me, è proprio bella. C ha delle forme non banali. Gli interni non è che entusiasmano tantissimo, nel senso che non so poi tutta sta sportività, anche se forse la parte più sportiva sono i sedili, che però non si vedono. E oltretutto, tra le tre, è l'unica attrazione anteriore. Ecco, eh, l'hanno ammazzato il tizio col, car col cartello. Ok, stavolta va meglio, è cerbiato, è salvo. Ok. è un po' tutta, ma penso pure che sia normale, perché essendo una trazione anteriore Curva metti il tuo nome andiamo a riaprire tutto come al solito la trazione viene gestita benissimo dall'elettronica stiamo un po' a malmenarla sta macchina sono andati a tagliare veramente tanto cerbiato che sa vi sta male pure al ritorno di solito non è così bomba curva della bomba inesplosa casa della vecchia signora no, butta la seconda, la terzo invertito, ri non so manco io come ci sono riuscito sinceramente e se butta giù verso la stazione elettrica cercando di non finirci dentro ancora qui andiamo a tagliare sull'erba e andiamo a chiudere il nostro giro Eccoci con l'ultima pretendente della giornata e cioè la Opel Speedster, devo dire che tra le tre questa è quella con la carrozzeria forse più figa perché è un, un, una targa questa qui, cioè un duetto diciamo, tra virgolette, e, e forse anche quella più estrema come automobile rispetto alle altre due. Andiamo a portarla in pista e vediamo come si comporta. Bello, il sound è bello pieno, questa era una bella Iena ragazzi, 2000 Turbo. Eh, assetto veramente da go-kart uh, Bella affilata Devi sapere quello che fai Ecco, tipo scalare nel momento sbagliato La marcia sbagliata Ma è una finaccia, giustamente Perché anche qui è elettronica Che ci stanno solo i vetri elettrici, così occhio Mamma mia, mamma mia Allora, è la prima volta, raga, Che giro su The Grand Lap Mi <ride> me giro tutte queste volte In solo due giri Questa è veramente cattiva, raga oh oh mortacci tua mamma mia oh, però ti diverti proprio con questa ne voglio fare un altro giro perché secondo me potremmo far meglio senza quel casino che ho fatto laggiù figlia di satana questa macchina mamma mia mamma mia mamma mia mamma mia, mia. cioè ragazzi ho fatto veramente i numeri non no, sicuramente non faccio il tempo però mi sto a diverti più che con tutte le altre due Ok, dai, su, ti piace sgommare eh, io ti faccio sgommare eh! Ah, metti di traverso, poi tu puoi dare gas questa gira, arriviamo addosso no, Non bisogna scalare, perché sennò si incazza, se mi mettiamo prima se a via male Ok Uh, dato il gas troppo presto comunque abbiamo venuta dentro vedo il cerbiatto qui se fa il segno della croce vabbè oggi niente caccia al cerbiato arriviamo qui alla bomba inesplosa, esplosa stretti stretti L anteriore molto intuitivo entrare in la seconda blocchiamo un pochettino ma almeno potremmo riaprire tutto il gas insieme facciamo al muretto clamoroso e ci buttiamo giù verso la stazione elettrica Qui un po di traverso e gestilla, ma ci riuscimo a, a chiudere il nostro giro e sono bastare ragazzi, perché mi sta disintegrando la macchina. Ok, ragazzi, siamo alla fine delle prove per vedere come hanno girato e come si sono posizionate le nostre auto. Partiamo da quella tra virgolette più lenta, e cioè la Peugeot RCZ ha girato in uno. 25 e 120 quindi nel nostro tabellone finisce comunque davanti al Porsche Cayenne Turbo quindi insomma eh, capite da soli che se avete dovuto comprare una macchina sportiva è molto meglio PA venere CZ, che è pure più bella di quel mm, mm, popcorn scoppiato del Porsche Cayenne dopodiché si passa alle altre due allora eh, ovviamente la cavalleria avrebbe fatto comunque sicuramente la differenza però la Speedster si è difesa bene con un 1.24 e 199 che la fan ha di più della Lamborghini Urus anche qui altro sub eh, messo da parte molto molto vicino alla Renault Alpine a 110 diciamo che eh, stava lì vicino poi era difficile fa so, un giro pulito con questa macchina perché non c'è traction control non c'è niente quindi non va aiuta mi sono impiccato ho fatto molti più giri di quelli che avete visto però questo è il giro che mi è uscito 124 e 1.24.199 infine parlando della Z4 se voi volete prendere una sportivetta in questo caso Roadster versione 3005, molto interessante ha girato in 1... 21 981 quindi si becca un secondo dalla Porsche Panamera Turbo e sta davanti al Mini Cooper S. Detto questo ragazzi io spero che questo confronto vi sia piaciuto, ho ancora in mano la penna con cui mi sono scritto i tempi, eh, vi ricordo che The Grand Lap è una serie che a me piace tantissimo quindi se ci avete confronti da portare o da suggerire scrivetemeli qui sotto e io cercherò di farli tutti, C'ho già in previsione di fare una cosa interessante con le Maserati che è una, una delle case che amo di più, comunque voi scrivetemi tutto che io i commenti li leggo sempre e se c'è qualche idea carina che mi sfizia la porto assolutamente su The Grand Lap. Detto questo ragazzi io vi ringrazio del tempo che abbiamo passato insieme e come solito ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti